Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video, oggi ragazzi vi spiego dove trovare questo incantesimo rodi della punizione oppure rovo del castigo Dirigetevi qui alle rovine di Zamor dove stanno questi scheletri che sembrano uno stuzzicadente. sempre più avanti dirigetevi qua sulle colline Adesso vi spiego dove trovare esattamente questo incantesimo, molto semplice, non dovete neanche uccidere nessuno per averlo, neanche un boss, si trova esattamente sotto un albero, tutto qua e comunque crea questa scia di catene di spine sanguinanti quindi è un incantesimo molto efficace e molto utile quindi vi potrebbe anche servire eccolo qua sotto l'albero quindi, ragazzi, un breve video. Ormai faccio video brevissimi su come trovare questi incantesimi. Così facendo, li metto alla collezione, nella playlist. E siamo arrivati al 71esimo video su Elden Ring. E ha ci cioè hanno fatto veramente molto, tutti questi video. Quindi, ringrazio quelli che stanno guardando questi video di Elden Ring. Lasciate like se il video vi è stato utilissimo. Iscrivetevi al canale, attivando anche la campanellina. Io intanto mi diverto un po' con questi, ormai sono livello 255, gioco poco però è sempre uno spasso giocare a Ender Ring. Quindi ragazzi se il video vi è stato utilissimo uh, iscrivetevi al canale noi ci vediamo ad un prossimo tutorial su Ender Ring. Quindi ciao!